Per quanto riguarda i rischi alla, per la regione europea di Zika, il rischio di viaggiatori che arrivano dai paesi infetti eh, verso l'Europa, sicuramente questo rischio è aumentato. Però eh, la zanzara Edes non è presente eh, nel periodo invernale, c'è poca attività nelle zanzare in inverno e il rischio di trasmissione in Europa quindi è molto basso mentre ovviamente in primavera e in estate si eh, verifica un aumento perché eh, ci sono eh, migliori eh, terreni eh, di eh, cultura. Questo lucido proviene dalle CDC e l'Edes Egipti, che è il tipo di zanzara che trasmette eh, anche dengue e è presente in Europa solo nella zona in rosso che vedete è nella parte orientale del Mar Nero. Però l'EDES albopictus, un'altra zanzara, la cosiddetta zanzara tigre, forse la conoscete, che trasmette anche cicunguia, magari ricorderete che vi era in Italia nel 2007 nella zona di Ravenna, circa 300 casi all'epoca presente ampiamente in Europa, in Italia, come vedete, in Grecia, in Croazia, nel sud della Francia, in Spagna e anche in, eh, in Germania, Repubblica Ceca, nei Paesi Bassi, quindi in altre zone. E quindi in linea di massima se qualcuno eh, che è affetto viene in Europa e viene eh, eh, e, eh, viene, eh, e viene a contatto con queste zanzare quindi per esempio attraverso una eh, puntura eh, queste zanzare vengono eh, infettate e possono poi fungere da vettori nel resto eh, dell'Europa quando eh, vi era stata l'epidemia di Cingunguia vi era stata una reazione molto forte da parte del sistema sanitario pubblico e nel giro di pochi giorni vi era stato un isolamento totale, solo 235 casi mi sembra sono stati identificati, quindi il sistema sanitario pubblico ha reagito e ha fermato l'epidemia.